Filippa Lagerbach, che tempo che fa, il bacio in bocca a Fazio, la liptizetto stuzzica su bossari. Filippa Lagerbach, che tempo che fa, il bacio in bocca a Fazio, la liptizetto stuzzica su bossari. Era inevitabile che listrionica Luciana Littizzetto riservasse ancora qualche simpatica punzecchiatura a Filippa Lagerbach dopo la vittoria di Daniele Bossari al Grande Fratello Vip. La comica già nei giorni scorsi aveva chiamato in causa la svedese sulla proposta di matrimonio in mondovisione arrivata dal suo compagno nel reality di Mediaset. Nellultima puntata di Che Tempo che fa è così tornata alla carica. Ma la fidanzata del conduttore di Mistero stavolta ha preso tutti in contropiede. Mentre Luciana snocciolava battute su Aida Espica, Giulia e Bossari, Filippa si è alzata dalla sua postazione, si è diretta verso Fabio Fazio e l'ha baciato sulla bocca e. La reazione di Fazio dopo il bacio di Filippa, Littizzetto ironica, la Lagerbach correva come la scimmia di Gabbani. Ha vinto, guarda com'è felice. La Littizzetto si sta riferendo alla vittoria di Bossari al GFV e sta guardando Filippa, com'è andata?. La domanda, dal tono. È simpaticamente stuzzicante e alluda la passione sotto le lenzuola. La Lagerback però non si compone, tutto a posto. Lo show della comica continua, quando ha vinto, Bossari, NDR, Filippa ha iniziato a correre come la scimmia di Gabbani per lo studio. Il clima che tempo che fa è goliardico. Luciana passa poi alla rubrica telefonica di Daniele, ora ti conviene cancellare tutti i numeri di telefono di Aida Espica, Giulia dell'Elisee. E qui scatta il colpo di scena, la svedese si alza dalla sua postazione, viaggia spedita da Fazio e gli stampa un bel bacio sulla bocca. Il conduttore gongola, mi era capitato di baciare Luciana a Sanremo. Ma stasera è stato molto diverso. Littizzetto e lo scorso show su Bossari e Filippa. La Littizzetto anche la scorsa domenica ha scherzato con la Lagerbach. Quella volta la sua verve comica si era concentrata sulla proposta di nozze fatta da Daniele a Filippa durante la diretta del lunedì al GFVT. Luciana aveva colto la svedese in contropiede, facendola un po' imbarazzare. Stavolta la showgirl ha invece anticipato il colpo e per la gioia di Fabio Fazio è arrivato un bel bacio.